Ragazzi vedete quello in sottofondo, quello è, è Rodney Rodney che mi scrive Ehi bimbo, allora io direi di metterla direttamente in generale questa perché ho paura E direi di rispondergli, allora tutti noi sappiamo che Rodney Rodney tecnicamente è uno che dovrebbe essere tipo inglese, americano, che cavolo ne so Evidentemente ci sarà un pazzo che ha copiato questa cosa, no? E io ho già portato dei, dei video di Rodney Rodney su Minecraft Ma questo qua mi ha scritto direttamente su Instagram, il che è abbastanza inquietante Ciao, vediamo un attimo A parte che io non sono un bimbo, mi scusi signori, ho vent'anni Ti va di fare un giochetto? Ma aspetta, ma che giochetto Ma di che cosa sta parlando sto qua? Ma tutto bene? Ma uh, chi sei? Ma come, non sai chi sono? Sono anche ne entrato nel tuo Cosa? No, scusa, questa cosa non si può mettere, scusami, ma che cavolo... Oddio, meno male, meno male che ha detto mondo su Minecraft, avevo paura, avevo paura di dover chiudere il video, per... Allora, um, Ragazzi, ci troviamo di fronte ad una persona un po' pazza, ci rendiamo conto di questa cosa. Adesso io facciamo finta di dargli corda per vedere dove effettivamente arriva. E guardate che, cioè, non, non è normale. Come mai sei entrato nel mio mondo? Ah, ma scusate, Ronnie, Ronnie, mica è... Inglese, mica è americano Cioè, tecnicamente lui dovrebbe anche essere americano Però, cioè Perché ora se... Ma che cosa sta dicendo, scusami? Ma è normale Beh, in che senso? Ma scusa, ma come fai a parlare italiano? Tu mica eri tipo americano? No, raga, ho paura, vi giuro Cioè, non, non è possibile Cioè, come... Scusa, no, io posso tutto? Mi offendo che non ti fidi di me? Devo dimostrarti che posso davvero tutto. In che senso? Uh, mh, allora, ok, non so nemmeno più come rispondergli. Chi è che sta chiamando alla porta? No, ora ho paura di andare. Porca. No, no, no, raga, ho paura di andare ora. No, no, no, io non ci vado. Cioè, vi immaginate se tipo è lui adesso? No, vabbè, dai, no, non è lui. cosa sto dicendo? Non è possibile, cioè, nel senso... Non può essere lui, giusto? Cioè, non... No, è impossibile, no, no, no, raga, è impossibile Cioè, non credo che sia lui Vado a vedere Ma ci rendiamo conto Che ha scritto Cioè che c'è scritto letteralmente Ronnie Rodney stai attento ti spio Peraltro ha usato pure la mia font sto qua Cioè praticamente sarebbe la font che uso io nei video Allora tiriamo un attimo a Ronnie Dov'è Instagram? Che cazzo? No raga che cazzo è sta roba? Ma che cazzo? No no no che... No l'ho scritta No non è potuto ma c'era letteralmente Instagram qua eh, eh ti piacciono i miei scherzetti? Vedrai che la prossima volta avrai voglia di, di Di non fidarti di me Oh mio dio Oh mio dio Allora Allora Allora Io pensavo Fino Allora Allora Fin qua pensavo magari sarà un mio amico vicino Che mi sta facendo uno scherzo E mi sta scrivendo su Instagram No perché è palese Ci cioè ho detto dai non ero però ora che mi si è mosso il computer, cioè mi si è mosso il mouse, letteralmente, no raga ma che cazzo è? No no, fe allora fermi, ricomponiamoci un attimo, allora, cioè praticamente mi state dicendo che sto qua mi ha scritto un foglio che ovviamente avete già visto probabilmente Ma era fuori Era fuori la porta Com'è possibile? E come ha fatto a muovere il ma... No no no raga Non, io non, non ci posso... Io non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita Io non ho mai visto niente di questo tipo Ma che caspita è? Ma... Ma scusa Ma mi si muove il computer Ma come ha fatto? Ma questo non è un adescatore Cioè questo è un hacker cioè, allora ma se, raga secondo me questo non è nemmeno Rodney Rodney Cioè non saprebbe fare una roba del genere Cioè sto qua praticamente È un hacker che mi sta entrando nel computer Ma che cazzo è? No allora io devo ripristinare da zero il computer Cioè una roba del genere Perché peraltro mi sono sparite do Dove sono i miei programmi peraltro? Do no io avevo un sacco di programmi Guarda che schifo Raga, non avete idea di cosa io ho scritto. Allora, io ho scritto, se sei stato tu, tipo, a fare tutte queste cose, mettermi il foglio, a, a, a fare, tipo, a fare la cosa del blocco note, dello sfondo, confermami dicendo cosa hai fatto di strano ora. Perché volevo capire se era effettivamente stato questo profilo qua, oppure no. E lui ha detto, sì, Denis, sa il mio nome. E già, questo è abbastanza preoccupante. Il foglio l'ho messo io, e anche lo sfondo e il blocco note. Cioè so qua Io non ho parole Ma non ti preoccupare I programmi ci sono ancora sul pc E comunque non servirà a niente ripristinare il pc Ormai tu sei mio Te l'ho detto ah, ah, ah. No, no no no no Cioè sto mi sta sentendo Vabbè eh certo se sul computer mi sta sentendo e come Cioè tu a te praticamente va bene Giusto Ora dato che mi probabilmente mi stai sentendo Va bene Se io mh, sto qua a, a, a registrare il video Eccetera su di te giusto Ok ha aspettato un po' e non mi sta rispondendo Forse non ha sentito a. Magari a pensa Forse non mi sta sentendo Però magari pensa che, che io voglia ripristinare il pc Perché sai la prima cosa che si fa eh, Quando c'è un hacker dentro il pc Di solito si ripristina il pc allora, allora facciamo così raga Voi non rispondete mai a nessuno su internet Quello che vedete non fa cioè, se, se qualcuno vi scrive su internet non lo fate Perché poi queste sono le cose che possono succedere Anche di peggio purtroppo Quindi per carità non rispondete a nessuno su internet Solo degli amici di cui vi fidate Ma amici che conoscete Allora no, nel dubbio no, no, non rispondete a nessuno su, su, su internet Ok? E soprattutto, se vedete uno che... Ronnie Rod... Ma che Ma raga, cioè, ma, ma ci rendiamo conto? Mi ha... Ha creato il PC e mi ha scritto sta cosa. Cioè, lui sa dove abito. Lui mi ha messo anche sto foglio. Cioè, cosa devo fare io? Scusa, adesso voglio fare una piccola ricerca. Allora, io ho trovato questa cosa, questo articolo di Webbo... Che praticamente eh, parla appunto di Ronnie Rodney Ok praticamente ora potete vedere Allora dice da qualche giorno su TikTok e Instagram c'è un nuovo personaggio che terrorizza gli utenti Tanto quanto, avevamo, eh, quanto aveva fatto eh, Jonathan Galindo Vi ricordate due anni fa? Quello là era anche molto inquietante Lui si chiama Ronnie Rodney e perseguiterebbe chi risponde ai suoi messaggi in DM Fino addirittura a far del male a ragazzini Cosa c'è di vero in tutto questo? Assolutamente nulla allora, c'è scritto da Webbo, ed è vero, raga, cioè nel senso, tecnicamente non dovrebbe esistere. Non vorrei che però un hacker mi abbia preso di mira, che ovviamente è un hacker che magari non è Ronnie Rodney, o magari sì, non lo posso sapere, però non vorrei che magari mi ha preso di mira e, e capito, cioè mi sta facendo fare tutte queste cose, tutte, eh, tutte queste cose strane, il foglio e, e il computer, eccetera, cioè è una roba, parte fuori dal mondo prima di tutto, e poi, ma cioè, ci rendiamo conto... Ma mi si muovono le cose da sole Per dimostrare vi racconteremo? Vabbè, ah insomma, uh, non mi interessa come è nata la sua maschera Comunque, sapevo già che fosse un personaggio immaginario Poi peraltro qua c'è un sacco di video, capirei. Ovviamente Allora, tecnicamente non dovrebbe esistere E infatti è per quello che io sospetto che magari questo possa essere una sorta di hacker Che mi ha scritto a me E che adesso sa letteralmente dove abito Sa, sa tutte le cose Mi ha hackerato il computer Sta facendo tutte Cioè... Può essere, perché dietro ha ovviamente un profilo Instagram, che peraltro sappiamo anche che ovviamente il vero Ronnie Rodney sarebbe americano, ora raga, scusate un attimo, sto qua non è americano, questo qua è italiano, cioè, questo qua scrive in italiano, cioè è abbastanza palese che non, non sia il vero Ronnie Rodney, almeno io credo, almeno credo, dovremo effettivamente investigare... Per vedere meglio, ora voi scrivetemi nei commenti Tutte le cose che pensate che possano essere Chi caspita è sto Ronnie Rodney del cavolo Che cosa vuole da me, perché fa così Che Cioè, eh Se avete voglia iscrivetevi anche per chiaramente Non perdere i video Che ci saranno o, o, o, Sempre di Ronnie Rodney, per vedere anche che caspita Mi farà, perché ora letteralmente sa dove abito cioè, sto qua, raga, può entrarmi in casa Cioè, ma ci rendiamo conto Boh, è assurdo, vi lascio con questa bellissima faccia hm? E ehm, non lo so, vedremo come si evolverà la situazione di Ronnie Rodney. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti tutto quello che ne pensate. Lasciate like se vi è piaciuto il video e alla prossima!